Allora, grazie Presidente. Per quanto riguarda la mozione eh, presentata dalla Consigliera Celli, volevo eh, ricordare che eh, il primo punto sulla Dicazio ad Patriam è emerso proprio in una commissione congiunta urbanistica-patrimonio, in cui eh, la sottoscritta con la Presidente Vivarelli ha voluto portare all'attenzione dei membri delle commissioni il problema delle acquisizioni delle opere a scomputo ed è stato proprio in quella sede che gli uffici hanno detto che una delle strade possibili era quella della Dicazio ad Patriam e quindi già abbiamo dato l'indirizzo in commissione di verificare questa, questa strada e questa possibilità. Quindi di fatto nel primo punto la mozione ricalca un'indicazione un che abbiamo già dato eh, ai uffici. Fermo restando che comunque questa è eh, diciamo, forse che più esperto di me eh, in, in legge, in giurisprudenza, una procedura che si fa in maniera volontaria, cioè che i proprietari delle particelle di queste eh, strade, perché poi ci occupavamo nello specifico di strade private aperte al pubblico transito, potrebbero fare in maniera spontanea nei confronti dell'amministrazione. Quindi non si tratta di espropri né di altre procedure in cui eh, diciamo, l'amministrazione si deve eh, Attivare. Quindi sicuramente questo è un punto su cui noi come Commissione abbiamo già dato l'impulso agli uffici di eh, lavorare. Eh, mi soffermo anche eh, su questo particolare tema delle strade private aperte al pubblico transito perché è un tema che continueremo ad affrontare eh, in, soprattutto insieme ai municipi perché ci sono delle precedenti delibere già approvate dal Comune che eh, purtroppo pur essendo della fine degli anni 90 non sono state attuate che manca, forse è mancato in questi anni, un'indicazione precisa ai municipi su come lavorare, cosa che invece alcuni municipi già stanno portando avanti. Non mi dilungo sugli aspetti tecnici, ma dico soltanto che la strada alcuni municipi già l'hanno intrapresa e faremo delle commissioni sul tema per fare in modo che questa strada venga seguita anche da tutti i municipi. Parlo dei municipi perché si tratta di strade private aperte al pubblico transito, quindi non di grande viabilità, la cui manutenzione sappiamo benissimo essere in capo ai municipi e non al comune. Per quanto riguarda il secondo punto sui piani particolareggiati, sappiamo benissimo che sono quasi tutti decaduti, quindi in realtà il piano c'è ma è decaduto il vincolo eh, diciamo di pubblica utilità che dà inizio alle procedure di esproprio. Eh, anche su questo io non mi sento di appoggiare e quindi di votare favorevolmente la, eh, la mozione presentata dalla consigliera Celli perché non si può fare un discorso a 360 gradi su tutti i piani particolareggiati del Comune, ma va dato un indirizzo sui singoli eh, piani particolareggiati caso per caso per vedere laddove è eh, necessario e opportuno riadottarlo e dove invece no. Eh, quindi eh, diciamo mh, come eh, voto il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa mozione per le ragioni che ho appena illustrato. Grazie. Grazie.